E abbiamo preso gli snowboard. Siamo a posto. Il prossimo anno si va alle olimpiadi. <ride> Siamo pronti per partire? Macchina, un pochino, piena. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video che inizia in macchina, on the way to la montagna, predazzo, sciare, snowboardare, morire, cadere, vabbè. Siamo quasi arrivati, arriviamo per le dieci e mezza, faremo un po' di piste e poi andremo a pranzo. Noi ci siamo portati la roba in schicetta perché io sono sfigata e mi fa quindi tutti i pranzi saranno fatti da noi, mentre per le cene andremo fuori al ristorante Devo dire che l'anno scorso mi sono trovata molto bene per i senza glutine in Trentino Quindi non vedo l'ora di mangiare il formaggio sciolto sopra la polenta. È un anno e te lo sento dire, un anno Oggi provo a fare snowboard, vedremo quanto cadrò, quanto <ride> rotolerò. Spesa fatta per questi giorni, muesli per Jimmy, purè di frutta questo formaggio, cotto, salmone, cioccolato, come se non piovesse, della pasta, Jimmy, poi frutta, mela e kiwi. Broccolo, rucola, finocchi, carote, pomodori, bresaola, sciacchi di latte, quark, mozzarella, nove schier, C'era ce n'è solo uno, pomodori, pollo, albumi, caffè e siamo a posto. Siamo arrivati, siamo sulle piste, guardate che bellezza. Oggi è una giornata stupenda. Fa freddo, ma col sole passa tutto. E abbiamo preso gli snowboard. Stiamo aspettando luna per fare lezione con il maestro per un'oretta e mezza. È vero che ogni volta che dico luna come orario, voi pensate a luna? Anch'io? <ride> Vediamo come va. Ma ho già provato qui nel campino, ho dato due culate. Ottimo. La situazione, io e Jimmy al campino a cerca di capire come cavolo funziona. Bardati come pochi. Poi abbiamo preso un maestro. Adesso vediamo se è a fine maestro. Lezione con il maestro fatta Ragazzi, è inutile dirvi che sarà colta 200.000 volte E ringrazio il mio cuscinetto di cellulite per avermi protetta Se no adesso non avrei più un'anca Abbiamo pranzato qui in Baita Ma ci siamo portati il nostro pranzo Ieri avevo fatto una frittata che abbiamo diviso E l'abbiamo accompagnata con delle gallette Easy, veloce, pratico qua. E abbiamo prenotato il ristorante per questa sera perché è la sera quando avviene il food porn Oh Let's go Fall down Vai È arrivata la Campionessa Di lentezza su snow Il prossimo anno si va alle olimpiadi Ah no il prossimo anno no Via non ci sono Se no si andava Ragazzi se tremo è perché le ho un freddo e poi sono in una di quelle posizioni non scomode di più. Buone cicci! Salutare la Silvia! Ciao! Vi ho fatto vedere la roba da frigo ma non la dispensa secca. Ho portato della pasta senza glutine, che vabbè, la mangiamo entrambi. Scatole di fagioli, borlotti. Poi un sacco di, eh, diciamo, barrette che in realtà sì, eccole queste qui sono Ambrosie e ho portato la formula fitness e c'è Akai cacao e goji, che secondo me questa va a Jimmy perché a me goji non piace cacao e canapa queste in realtà me l'avevano regalata e poi queste acque di cocco che è praticamente acqua di cocco eh, disidratata e tapioca. E contengono potassio, ferro e magnesio. Quindi è tipo un integratore da bere durante la giornata o dopo ad esempio aver sciato. Sempre di Ambrosia, così finisco, ho portato queste granole. E questa è goji cocco che sinceramente a me non piace ragazzi. Perché a me non piacciono i goji. Quindi questa l'ho portata per Jimmy. E poi questa qui che mi hanno appena regalato di nocciole e fave di cacao. Per le colazioni, oltre a questo, mi sono portata anche il pacchetto di porridge, nocciole e mandorle attivate. Che è bellissimo perché si può fare sia a caldo la mattina oppure a freddo facendolo la sera prima quindi è molto pratico e veloce e queste saranno praticamente le mie colazioni qui, ho portato anche dei cacao nibs i soliti raw cacao nibs e una novità, le coconut chips cioè i fiocchi di cocco totalmente solo cocco niente zuccheri o oli aggiunti e questi li uso come topping del porridge ad esempio poi immancabile cacao amaro per me e zuccherato per Jimmy e poi continuando con la dispensa ho portato un mix di avena, semi e granaglie varie di MyProtein, del riso, uova, gallette, degli infusi al finocchio, comunque degli infusi per me, questi li ho presi, eh, non lo so sinceramente, ah all'Ocean Top. Poi del cioccolato per me, questo 100% dark noir, sinceramente a me questo me l'hanno regalato e non so in realtà dove l'hanno preso, però a me non piace così crudo, lo trovo davvero tanto amaro e infatti lo metto nel porridge e quando è caldo che lo faccio sciogliere. Un cioccolato invece che riesco a mangiare così a crudo è... non c'è, non lo trovo, non l'ho portato ma l'avevo portato. No, non l'ho portato a quanto pare, peccato. Poi per Jimmy a colazione Powder Peanut Butter di My Protein. Questo è un burro di mandorle in polvere che si fa Mischiandola d'acqua. Ha dei valori nutrizionali leggermente diversi rispetto al normale burro di mandorle. Se non sbaglio è più proteico, ma non capisco molto il motivo. Intanto a colazione bisogna arrivarci. Oh. <ride> Che a te e ai su snowboard, Snowboard ma sai, Jimmy, che io mi sento un bernoccolo sul sedere? Eh, lo tieni, <ride> lo tieni, merendina. Guarda, che ora andiamo a cena. No, fra Favo. due ore va bene, va bene, va bene. Anch'io, ma anch'io ho fame. Anch bene, adesso vi ho fatto vedere tutto. Continuiamo con il vlog. Montagna. E ciao, ciao, ciao. ciao. L'ho trovata, era caduta per terra, questa me l'hanno regalata da Modica, è buonissima, mi piace un sacco, questa riesco a mangiarla a crudo, cioè non fatta sciogliere sul porridge, perché non è poi così tanto amara. Un saluto a tutti gli amici di Modica! Grazie Modica! Quella è la pista illuminata anche di notte, ma si può andare? Sì, si può andare. Di acquisto che carino questo posto cena da tito <susurra> tristi canederli spinaci speck spinaci speck e formaggio Dark. È già finito? No, oh, no, non mi aspettavo un servizio fotografico più lungo. Allora, pur non la mandami tanto, devo dire che. Questa insalatina mi raccomando, Jimmy, mangiala, eh, perché è importante. Mamma la valentina mangi la questo. Prima giornata sulle piste andata, mi ritrovo con quattro lividi in fila sulle acchiappa, destra, sinistra, vabbè, e non era importante, che sto cercando di curare con questa crema, Flex 69, della Lacomed, e ho già fatto una prima applicazione, mi ha già fatto uscire tutto il livido, quindi spero che stanotte... Mh, continui e domani mi faccio un po' meno male perché anche solo sedermi è già doloroso e basta, adesso andiamo a letto domani mi aspetto una giornata intera di culate per terra, yes mm. Allora il porridge fatto così, siccome ha pochi grassi adesso ci aggiungo un po' di cioccolata, cacao nips e chips di cocco e siccome ha poche proteine l'ho fatto con l'albume. Per la preparazione dei pasti mi siamo organizzati in questo modo: abbiamo cotto una montagna di broccoli e tutto il riso che avevamo. Ogni volta decideremo cosa costruire su questa base. Un disco e Proviste per la montagna, pronte Anche quella di Jimmy Mi porto questa barretta, limone e mandorle Oh, limone e mandorle, mandorle, mandorle Buonissimo Spero <ride> Che bello, nevica Sarebbe un paesaggio molto pittoresco E apprezzabile Ma Se non, non so dovessimo andare a però. sciare In mezzo a questa tormenta se Oggi troviamo un pupazzo di neve <ride> No, no, no, pupazzo di neve no ti ha visto snomello, <ride> Frosty, snowman lo misce Ecco suc cosa succede quando uno va fuori pista <ride> è giusto, è un'ottima tattica questa Silvia in difficoltà Chi è che schiva chi? Gli altri schivano te o te schivi gli altri? Allora oh no, mi sa che gli altri schivano te Guardate se uno si deve spaccare lì per fa lo spazzaneve per riprendere la signorina. Giornata sullo snow numero dos terminata Sono molto soddisfatta Soprattutto pensando che ieri facevo Sandro a foglioline Invece oggi sono riuscita a fare le curve Ho dato un sacco di culate Infatti stasera la sorella della ragazza Del fratello di Jimmy Mi porta le protezioni E speriamo che domani vada un po' meglio Però in realtà l'ultima pista che ho fatto Pur essendo l'ultima E in teoria dovrei essere stata anche più stanca l'ho fatta senza cadere La seconda metà tipo gli ultimi due minuti sì, L'ultime curve le ho fatte senza cadere Non mi guardare così è vero Dove sono le prove? Tu non c'eri riscappato Però è vero Quindi come facciamo essere certi? Dovete fidarvi di me E basta quindi adesso ci siamo già lavati puliti e Andiamo a cena Al Elmas di Moena Andiamo a mangiare Iupi. Smetti di sgranocchiartele e mi porti la carottina La carottina non si dà gassola no? Da qua non fredda. Gemellini <ride> yeah. Colpa sua, eh. A me non mi rompete. Siamo spalle. uguali, siamo uguali. Sei felice? Ah, no, no, la chiamo. Sta bene. <ride> Amore. Oddio, aiuto. Hai nomi. No, vabbè. Però non è un po' brutto? Cioè nel senso tu poi mangi la carne e... Non si mangia mica questa cara. E lo spero Questo uh, si mangia a qualche mese No, Giacomo. Questo è il guarda i formaggi. Papà di Jimmy è un blogger, ve lo dico. E voilà, il ristorante. no, non è Rafa. Sì, c'è Rafa. Sì, c'è Rafa. È. è burro fatto loro, Questo è Rafa, no? No, ci sono di sì. Io, ma visto che lei fa la broga. Signore, signore, perché ne la Guarda mi viene a mettere l'ombra davvero per cambiato eh. un'altra un'altra un, un altro licenziamento Vai Wow Pro qui c'è un modo di fast food blogger fast food no ma dovrei continuare corri si rovina si sì, mi mandami la copia perché sì. sì. sì. sì, io non ho continuato senti che profumino di mirtillo ciao ehi Ehi Ciao oh. Ehi che mi fa Ciao Ma stanno comode secondo te? Sì, ho voglia Che fai? Ti lecchi? si fa il pelo come lui venera ho Maialino! No, non mi avvicino come? Ho solo fatti